Oggi iniziamo eh, con tre eh, facili esercizi. Eh, facili, facili relativi. Ah, oggi iniziamo con tre esercizi, ok? Con il concetto di attivazione, quindi rimanere attivi. Cioè, senza stancare, senza sudare, però, fare qualcosa che ci fa stare attivi. Okay? Tu pensa che non ce n'è bisogno, però, per chi sta a casa appunto di realtà siamoci allora ah, perché già sta facendo questo? ah già lo sai questo esercizio? Sì, sì. no, facciamo prima il plank allora si chiama così ci si mette mettiti di qua tu okay. metti di qua okay. ci si mette sdraiati ok così a pochi fa freddo si con i gomiti sotto le spalle gli occhi devono guardare i pugnetti così ok metti il mento così guarda in questa maniera qua Qua. Okay. poi devi tenere sul cedolino in questa maniera vai, tiri su e tieni 10 secondi 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 e 1010 giù ok allora il concetto è quello di allineare dovresti allineare e tirati su no, metri giù e tirati allineare tirati su vai, tieni su che ti spiego Ok, no, un po' più giù, guarda, guarda, guarda la, la testa così, questo lo devi riuscire a fare così, ok, eccolo qua. Eh, questo 10 secondi e eh, lo fai per tre volte, anche se l'hai già fatto, vanno ripetuti. Eh, la mia intenzione è quella di domani di farne un altro e aggiungere un esercizio alla volta, comunque senza coinvolgere troppi, troppo tempo, poco ed efficace. L'altro esercizio? E il tavolo, quello che stai facendo prima? Il, il tavolino quanto? rovesciato, allora si mette seduti, con le gambe in questa maniera piegate e non è un ponte, è una, è una via di mezzo è proprio più semplice del ponte, così, brava e tiri su, il eh. sedere in maniera da allineare le gino, ginocchia, il sedere e la testa, la testa Guardi verso il soffitto, guardi in alto e tiro giù il netto. Guarda. Questo qui sempre 10 secondi, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 e 1010 giù. Eh, però non hai, tu l'hai fatto una mano, ma l'hai sbagliato. Allora, correggiamolo. Mettiti qua. Mettiti qua. Ok. A far Mettiti le braccia così. Ok, devi stare dritta. Così. così. Allora, guarda in alto e giù il mento, tira su, il palmo deve toccare per terra, anche questo, così, tira su, mille uno, mille due, mille tre, mille, guarda in alto, tira dietro il mento, tiralo qua il mento, tira dietro il mento e guarda in alto il soffitto, e tira dietro il mento, ok, questo, yes, bravissimo, ok, il terzo esercizio? Qual è? Qual è? Facciamo un po' di movimento di riattivazione delle, delle gambe, la rana. La rana, eh, lo so. Sembrano esercizi, diciamo, a virgolette, troppo stupidi troppo semplici, ma sono fondamentali. Ah, il recupero di ogni esercizio noi facciamo 10 secondi e il recupero è almeno un minuto. Quindi, in realtà, fa fede il recupero totale, uno mm, non si deve stancare a farlo, ok? Ora, la rana è. Sed cioè, seduti sui, sui piedi, in questa maniera così. Ok? Oggi le mani a terra, appoggia anche il palmo, ok? Porti le spalle allineate sulle mani, un po' più avanti, ok? E poi fai su e giù col sederino, senza toccare, senza andare troppo giù, piano piano così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorniamo giù e stiamo. Questi sono comunque tutti esercizi, cioè questo rientra fondamentalmente negli esercizi di, eh, di riattivazione dell'elasticità dell e, e dell'utilizzo delle articolazioni, quindi caviglia, tutto il piede che lavora in espansione, lavora bene, e le ginocchia. Fanno male le ginocchia, io ho tre operazioni alle ginocchia, non, non è gravissimo se noi siamo sotto controllo e lo alleggeriamo proprio. Il fatto di mettere le mani avanti è un per alleggerire la gravità sulle ginocchia. Ovviamente se state così un'ora vi eh, può far male, quindi non ci state. Vogliamo fare le correzioni di questo? Mettiamoci di profilo, mettiti qua di profilo. Ok, mettiti a rana. No, qua, qua, qua così. Ok, metti le mani in mezzo alle, alle, alle gambe, in mezzo. Oh, questa è la rana. Appoggi le mani così. Ok, ora guarda le mani, no, non andemola la testa. Non devi mollare la testa, così, guarda la, la testa, guarda così, ok? Ora tira su un po' col bacino il sederino, ok? Ora da così, con le spalle in avanti, fai su e giù, vai su, giù, su, senza sbattere. Ora, okay. un po' più su, così. Da così, fai su, giù, su, giù, su, giù. Non devi, amore, devi tenerlo su sto sedere. Oh, uno, oh, uno, due, tre, no, stai sbattendo. Allora questo è l'errore classico, uno va giù va a battuta, non devi toccare, guarda qua, non sta toccando, questo è toccato, quindi tu ti alzi un po' e lavori così, è sempre in tenuta, non vai a sbattere perché quello fa male le ginocchia, invece il muscolo è sempre attivo, devi sempre tenere, questo è hop, hop, hop, hop, ok, è un po' più basso, ok, e la testa è pure un po' più tenuta, vabbè, a domani. ¡Gracias!